ciao benvenuto eh, oggi vorrei parlarti un attimino di un post che ho fatto qualche tempo fa su linkedin al quale poi ho seguito anche un articolo legato alla consapevolezza in laboratorio eh, la frase che eh, ho citato diciamo che, che ho scritto è eh, che non ci può essere secondo me il cambiamento eh, atto ad aumentare la sicurezza all'interno di un laboratorio senza la consapevolezza eh, di chi vive poi nel laboratorio stesso, ecco, intendiamoci in questo senso, eh, una cosa del genere. <ride> che cosa intendo? Intendo che una cosa eh, che sta eh, maturando, insomma, un mio pensiero che sta maturando nel tempo nell'osservare eh, quelli che sono i comportamenti in laboratorio, osservare il personale che lavora, ascoltare veramente quello che hanno di da dire, eh, le risposte alle domande. Eh, ho incaricato delle persone eh, che anche per mio conto all'interno della mia struttura quando facciamo i controlli, le verifiche sulle cappe eh, fanno eh, delle interviste, chiedono, eh, fanno delle domande specifiche tutta questa serie di domande e quindi di risposte che vengono poi raccolte vengono elaborate da me e eh, atte proprio a eh, servono proprio a, a comprendere che cosa sta accadendo che cosa succede se qualcosa è cambiato nell'arco di questi ultimi 15 anni visto che io sono 15 anni che mi occupo di cappe e eh, insomma validazioni controlli e quant'altro devo dire che un, qualcosina sta cambiando devo dire che mh, piano piano eh, si sta rinnovando un pochino il eh, il parco <ride> così, eh, di quelli che è il personale c'è un ringiovamento eh, di quello che è il personale tecnico eh, di quelli che sono gli operatori che lavorano con le cappe e i giovani eh, si, eh, si stanno dando da fare, devo dire che c'è un'attenzione eh, da parte dei giovani che è eh, un po' inaspettata eh, con un leggero cambiamento, non è stato un cambiamento incredibile non ho trovato una fertilità incredibile eh, anche con quelli che poi sono eh, gli articoli, quella che è la parte divulgazione informativa che facciamo sulle cappe così, eh, gran insomma, così grande ma un leggero cambiamento c'è anche eh, negli anziani, eh, intendiamoci? Anche nelle persone col capello bianco, le persone che hanno esperienza, devo dire che sto trovando e riscoprendo eh, delle figure professionali veramente eh, che ci tengono. Ecco, si, si stanno posizionando delle pedine, chiamiamolo così, delle figure eh, veramente valide all'interno di ruoli che eh, sono importanti cioè quando parliamo di sicurezza in laboratorio è un qualcosa è una tematica molto importante quindi se le figure di riferimento sono sbagliate e per sbagliate intendo che non hanno loro stessi una consapevolezza di quelli che sono i rischi che si possono correre in laboratorio quindi rischi chimici rischi biologici ahimè è difficile poi a cascata sensibilizzare o aiutare anche quelli che sono eh, più sotto insomma quelli che pensano a lavorare, ovviamente sono dei professionisti, perché tutti gli altri sono professionisti ma che non hanno magari quest'occhio verso la sicurezza il laboratorio perché ovviamente sono molto presi, Oggigiorno si corre tantissimo, è tutto molto frenetico, abbiamo sempre meno tempo eh, la famiglia, i figli, eh, tutto quello che, che, che ci circonda, insomma ci porta via veramente tanto tempo assorbiti completamente che quando si arriva al lavoro eh, si, ci si concentra su quello che si fa e eh, spesso e volentieri magari si può perdere di vista eh, quello che è il, il contesto intorno, no? quello che accade intorno questa cosa devo dire ripeto che sta migliorando leggermente quindi c'è man mano una consapevolezza che eh, i tecnici di laboratorio piuttosto che insomma eh, personale che opera che lavora con le cappe o eh, che si occupa delle cappe in generale cappe chimiche cappe by hazard devo dire che si stanno muovendo si stanno dando da fare sono un pochino più curiosi e stanno scoprendo che ci sono delle, delle cose che magari non sanno eh, questo, a, a questo, insomma, era il, il post che avevo scritto su LinkedIn, era dedicato. Alcuni l'hanno malinterpretato. In, nel post, in realtà, avevo fatto un po' di, di ironia perché avevo messo eh, una frase del tipo chimici versus biologi eh, 5 a 1 come se fosse una partita di calcetto, non era una partita di calcetto non è, non è finita 5 a 1 in quel senso ma parlavo di statistiche cioè mi sono basato su quelle che sono eh, statistiche del mio portale che in realtà poi eh, www.gizzard.it attualmente è l'unico portale informativo e divulgativo sulle cappe chimica e cappe che esiste online e così come il canale youtube e dalle statistiche quindi da quelli che sono gli articoli che sono presenti all'interno del del portale è emerso a distanza di due anni <coughs> di articoli che continuo a scrivere che continuo a divulgare eh, è emerso che la eh, richiesta diciamo così da parte del, del chimico, ecco, nell'ambito chimico che possa essere un tecnico, che possa essere qualsiasi figura, nell'ambito comunque chimico è molto più rilevante eh, rispetto a chi lavora nel biologico questo con un rapporto di veramente 5 a 1, quindi in termini di ricerca io sto parlando questo per, per, per dirvela insomma, perché qualcuno si è offeso, che dice no però eh, stai dicendo che io, i chimici sono migliori dei biologi, no, io non ho, non ho detto nulla di tutto ciò non stiamo parlando di chi è migliore di chi, stiamo parlando di consapevolezza eh, e questa cosa la riscontro veramente anche dal vivo, la riscontro dalle domande, la riscontro sul campo perché è vero che c'è stato un andamento eh, migliorativo da questo punto di vista come dicevo all'inizio ma non, non è bilanciato al 50% nell'ambito biologico e 50% nell'ambito chimico ma è sbilanciato appunto con questo rapporto che vi dicevo di circa 5 a 1 in questo senso qui quindi ogni 5 persone eh, per, per farvela breve anche da questo punto di vista una persona eh, nell'ambito biologico si informa, pensa, vede, fa e eh, dall'altra parte ne abbiamo 5 che eh, si dedicano invece dal punto di vista chimico eh, ci tengono a informarsi, capire, vedere eh, ho visto questo, ho visto che probabilmente c'è una consapevolezza maggiore nel, per chi lavora con sostanze chimiche di eh, rischiare la pelle di eh, essere sottoposto a rischi chimici all'interno del proprio laboratorio eh, nel mio libro quando ho scritto apocalisse zombie per chi ancora non l'avesse visto eh, in fondo nella parte finale del, del libro siccome sono 500 pagine anche chi ha iniziato a leggerlo adesso magari ci mette un po' se andate in fondo alla, al libro ci sono una ventina di pagine circa eh, che sono la, la parte statistica eh, questa è legata a a circa un anno fa dove ho tirato fuori questi dati e mi sono concentrato molto sulle paure sulle paure che eh, il personale da laboratorio quando lavora con le cappe ha ed è emerso che ci sono queste paure quando si chiede a un tecnico di laboratorio piuttosto insomma, che a una persona che, che lavora con, con una cappa eh, se ha paura, se, se ha delle paure risponde no cioè se ha dei problemi risponde no perché siamo spesso molto superficiali, molto veloci abbiamo da fare, c'è cioè, da lavorare, c'è cioè, da fare e quant'altro ma approfondendo, dedicandoli e ascoltandoli veramente 5-10 minuti emergono cose interessanti e il dato che quello che mi ha lasciato più basito è che il 67% degli operatori intervistati alla fine ha dichiarato di avere paura di inalare sostanze tossiche quindi anche lì vedete come è sbilanciato nell'ambito del chimico sul biologico ovviamente non c'è questa paura in genere ma eh, bisognerebbe avere paura del rischio biologico eh, avere paura di contaminare anche quello che può essere il prodotto cioè il, il fatto della consapevolezza spesso e volentieri uno vede solo in termini di sicurezza di se stesso ma perché non pensiamo anche al risultato? quindi nell'ambito biologico non si va a vedere che un nostro comportamento un comportamento del eh, tecnico operatore di cappe che sbaglia nel, nel lavorare perché non ha una piena consapevolezza dei rischi che può far correre o può correre può inficiare su quello che è il risultato finale e quindi dare un risultato finale a un'altra, una terza persona che eh, si è affidata a una clinica piuttosto di perché non c'è questa consapevolezza non c'è la piena consapevolezza da parte di chi utilizza le cappe by hazard che il loro comportamento eh, il tuo comportamento se stai guardando questo video potrebbe essere può inficiare tantissimo su quello che è il risultato sul prodotto finale quindi quando mi viene detto spesso e volentieri ah io non ho rischi perché non lavoro con virus batteri perché, ovviamente se parliamo di qualcuno che lavora con virus batteri HIV in generale insomma qualsiasi cosa dei rischi biologici ci sono altrimenti eh, non, non si lavorava con le cappe by hazard. ma quando parliamo di altre realtà lì dove non c'è un vero e proprio rischio biologico per l'operatore ma ci può essere un rischio di contaminazione se manca la consapevolezza della persona che lavora e manipola con una cappa by hazard e non sa minimamente come funziona la sua cappa, come il suo comportamento può assolutamente inficiare sul risultato il risultato verrà inficiato inevitabilmente e il problema è che magari uno non, ne, non, non se ne accorge questo succede spesso nella parte della fertilità ad esempio quando c'è quando ci sono cappe a flusso orizzontali eh, che dovrebbero proteggere quello che è il, il prodotto perché si fa la fecondazione assistita in quel contesto l'operatore che magari fa cose che non deve fare ora senza accendere il dettaglio ma magari accende il condizionatore perché ha caldo e spara direttamente sulla cappa lateralmente, apre porte, finestre oppure non, non, non segue la monotensione della cappa non sostituisce mai i filtri non, non verifica che il, che il flusso sia sterile e quant'altro questo infiscia sul risultato come fa a accorgersene? è impossibile male che vada dirà alla la coppietta che ha speso 8.000 euro per la fecondazione assistita eh, guardate mi dispiace non, non è andata a buon fine si deve rifare tutto quanto e ne sono altri 8.000 euro o nei peggiori dei casi si può andare a creare delle problematiche seria quello che è il, il prodotto, se vogliamo chiamarlo così. Quindi vedete come la consapevolezza all'interno di un laboratorio di, eh, durante l'utilizzo di KGIMA piuttosto che BiHazard è fondamentale, quindi si sta parlando di consapevolezza del eh, rischio intanto e consapevolezza di quanto la persona che lavora con la K possa inficiare sul risultato o sulla sicurezza del personale, degli altri e anche delle persone che abbiamo a casa, perché poi non dimentichiamoci che quando si crea una, una situazione di pericolo all'interno del laboratorio, se ci contaminiamo noi, potremmo portare la contaminazione a casa. Quindi, ecco che potremmo contaminare i nostri figli, ad esempio. Con questo vi saluto, spero sia stato utile, iscrivetevi al mio canale youtube e leggete gli articoli, in questo caso avevo fatto un articolo specifico su www.kizzer.it sulla parte della consapevolezza, più che altro commentate e condividete quelli che sono gli articoli che sicuramente eh, mi aiutate e potete aiutare moltissime persone. Grazie.